Bene, siamo arrivati alla fine di una bella strada. Abbiamo fatto un percorso non semplice perché abbiamo dovuto peregrinare prima nella prima lettera di Pietro, poi siamo andati alla ronocetina a Giacomo e adesso la seconda lettera di Pietro. Oggi chiudiamo con il terzo capitolo. In questo terzo capitolo, se voi lo leggete e lo leggete di seguito, non vi raccapezzate, perché sembra un enorme vaso di marmellata dove c'è di tutto. Mentre invece quando noi leggiamo un testo abbiamo bisogno di capire quello che è la disposizione del pensiero e quindi seguire una specie di itinerario, come se fossimo dentro la testa dell'autore. Se noi prestiamo attenzione e leggiamo con calma, perché questo è sempre il presupposto, noi troviamo quattro carissimi. Certo non è riferito ai dentisti. Il primo lo troviamo nel primo versetto, il secondo nell'ottavo, nel quattordicesimo versetto, e poi nel diciassettesimo. Quindi noi abbiamo già una specie di respiro che l'autore fa, probabilmente questa parte è stata scritta di getto, e quindi questi carissimi costituiscono una specie di segnale di inizio di un nuovo discorso. Questo tipo di scansione permette di dire che il brano che adesso stiamo per leggere sviluppa questi concetti. Nei primi sette versetti lui affronta il tema del ricordo, ricordare e dimenticare e lega la retta dottrina al ricordare, lega invece l'eresia al dimenticare. Lui dice, e qui notiamo la grossa differenza fra chi scrive e gli apostoli, lui non si considera un apostolo. Ecco perché è chiarissimo che la seconda lettera di Pietro non è di Pietro, lo vedremo insieme. Dice che gli apostoli hanno insegnato, i profeti hanno profetizzato, gli apostoli hanno insegnato e ogni credente deve ricordare sia le profezie sia l'insegnamento degli Apostoli. Allora ricordando queste cose uno permane sempre nella retta via, cioè ragiona in maniera corretta sulle verità di fede. Chi invece dimentica sia le profezie sia l'insegnamento degli Apostoli si inventa una religione fai-da-te e quindi escono fuori le eresie. Nella seconda parte di questo capitolo noi dovremo affrontare un concetto che non ci è familiare il concetto di tempo gli ebrei avevano chiarissimo che per Dio mille anni come il giorno di ieri che è passato mentre per noi il tempo ha un suo valore ed è il brano in cui compare il tema del giorno del Signore che non è un tema proprio carinissimo perché dire Parusia significa dire sempre l'ultimo giorno della storia però dire Parusia significa vedere quel giorno come il giorno in cui noi rincontreremo Gesù Cristo Chiamare quel giorno, giorno del Signore, vuol dire che è il giorno del giudizio, in cui Dio separerà le pecore dai capri, tanto per tenere l'immagine del capitolo 25 di Matteo. E quindi il nostro autore ci presenta l'ultimo giorno della storia come un giorno severo. Luca invece lo presenta per noi credenti come un giorno di serenità. Severo per gli altri e per noi sereno. In questi tre versetti successivi noi troviamo da una parte l'illustrazione della magnanimità di Dio. Cioè Dio non è quello che ti incastra. Adesso sei nel pantano, non puoi più muoverti, arrivo io, ti do quattro schiaffoni che meritavi da sempre. Sei già nella situazione difficile e Dio aumenta questa tua situazione difficile, non è così. E qui vedremo che cosa si intende per magnanimità. E sempre in questo testo la magnanimità è legata alla buona interpretazione degli spiriti di Paolo e delle scritture. Mentre invece la non comprensione della magnanimità è legata alla non comprensione di ciò che scrive Paolo e ciò che scrive Neon. le scritture. E poi l'ultima parte, quella conclusiva, dove fa il buon parroco alla fine della predica, c'è l'esortazione. E l'esortazione è estremamente strana crescere nella conoscenza mentre Paolo esortava a crescere nella fede a crescere nella carità questo signore dice no no no tu non puoi crescere nella carità e nella fede se non conosci il modello e quindi tu cristiano devi conoscere altrimenti alla domanda Cristo a posto mio cosa farebbe? rispondi un bel niente vi è chiaro di che morte moriremo? bene non so quanto si veda perché per risparmiare un ramo di un albero vi ho messo i caratteri piccoli altrimenti invece di due facciate venivano tre vuol dire un altro foglio vuol dire il doppio del materiale cartaceo e quindi un ramo di un albero sarebbe andato questa carissimi è la seconda lettera che vi scrivo e in tutte e due con i miei avvertimenti cerco di ridestare in voi il giusto modo di pensare perché vi ricordiate delle parole già dette dai santi profeti e dal precetto del Signore Salvatore che gli apostoli vi hanno trasmesso. Non dice che io vi ho trasmesso. Da questa frase voi riuscite a capire come c'è una distanza tra chi scrive e questa fonte di verità. Poi permettetemi, perché il solito pignolo, lo spiego con L'italiano ha tradotto giusto modo di pensare, ten elicrine dianoian. Il modo di pensare è la dianoia. Ma ei non vuol dire giusto, ma vuol dire La radice duc duc di caiosine di caios mentre invece il crinè indica qualcosa di puro qualcosa di vero e allora vedete voi più che il giusto modo di pensare il modo di pensare vero puro poi questo perché vi ricordiate? Vi è adoperato il classico verbo della memoria, mimnesco. Mimnesco non è il ricordare nostro, sempre se vogliamo essere pignoli, ma è il memorizzare. Quando noi diciamo ricordare ormai siamo superficiali, non pensiamo più alle parole, ma con ricordare, mettiamo insieme testa e cuore, ricordare e riportare al cuore. E quindi ricordiamo concetti ma anche emozioni. E invece memorizzare lì e basta. Ed è questo che il nostro autore vuole. tenere la memoria. Uno dei problemi odierni della didattica, qualunque essa sia, dall'elementare all'università, dalle informazioni scientifiche a quelle catechistiche, oggi il problema è la memoria. Avete capito? Sì, professore, abbiamo capito. Una volta dopo vi chiedi, è come se fosse passata la ruspa e avesse azzerato tutto. E allora uno cita papà Dante, a nulla vale senza ritenerlo per inteso, non lo capisco. L'idea deve fare la traduzione dell'italiano. Non vale nulla l'avere inteso il capire senza lo ritenere, senza il memorizzare. Siamo un pochettino preoccupati perché se non c'è memoria, non c'è cultura, Provate ad assolutizzare leggermente il principio. Se uno non ricorda, la vita incomincia da capo ogni mattina. Ogni mattina dobbiamo reimparare come ci si lava, come ci si nutre, come ci si veste. Siamo avanti. La memoria è parte del te, noi le stiamo perdendo perché ci sono quelle macchinette maledette che si chiamano smartphone, iPhone, tablet, un giocattolo. Questi sono strumenti, ma la vera testa è dentro la scatola cranica, non dentro un acceccio di bacchelite. Oggi è un problema. Io vedo i miei studenti quando tu cerchi di richiamare nozioni grammaticali dell'ebraico, del greco e Per l'amor di Dio, la comunità cristiana vive lo stesso, però questa gente cosa insegnerà? se non mastica le lingue originali per cui spiegare alla gente come stanno le cose. Un dottore che dice, adesso ti ho visitato, aspetta, vado a vedere un'altra volta i miei manuali per fare la diagnosi. Wow! Io posso capire quando ci sono casi estremamente complessi, c'è sempre bisogno di ricorrere per sicurezza, ma la prassi normale è che il medico ti visita e ti dice qui siamo più o meno in questa zona di malattia. Un ingegnere che progetta e dice no, aspetta, torno ai miei manuali perché non ricordo, wow! È un problema. Questa è la nostra società futura, se non cambia qualcosa. La memoria. Io non ho memoria. Chiaro? Non posso adoperare il linguaggio fonico, <ride> perché il linguaggio fonico è molto universitario. La memoria non è come il sapore. Il sapore più lo adoperi, più lo consumi. La memoria più la doperi, più lo rafforzi. Io ancora oggi mi diverto a imparare qualcosa a memoria, solo per il gusto di imparare, di tenere la capoccia allenata. È brutto dirlo, ma il cervello è più o meno equiparabile a un muscolo. Se lo doperi, il muscolo resta elastico, e se no, ciao! perché vi ricordiate delle parole dette dai profeti e dal precetto, del precetto del Salvatore, però, trasmesso, trasmesso dagli Apostoli. Bene. Questo, siamo al versetto 3, questo anzitutto dovete sapere. Non c'è il verbo «sapere» in greco, c'è il verbo «gnoscontes», «gnosco», «conoscere», non «sapere», «conoscere». Questo anzitutto dovete conoscere, sapere. Negli ultimi giorni si farà avanti gente che si inganna e inganna gli altri e che si lascia dominare dalle proprie passioni. Diranno, dov'è la venuta che egli ha promesso? Dal giorno in cui i nostri padri chiusero gli occhi, tutto rimane come al principio della creazione. Ma costoro volontariamente dimenticano. L'anzanei. Zelontas volontariamente vogliono, Zelo significa volere in greco, vogliono dimenticare. La traduzione italiana è molto buona perché ha introdotto il participio con un avverbio. Ma costono volontariamente dimenticano che i cieli esistevano già da lungo tempo e che la terra uscita dall'acqua, in mezzo all'acqua, ricevette la sua forma grazie alla parola di Dio e che per le stesse ragioni il mondo di allora sommerso dall'acqua non è in rovina, diluia. Ora i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola e quindi questa parola di Dio è ciò che sostiene l'universo ma anche ciò che la madera è madereno non sono fatti automatici o prevedibili perché quando Dio cesserà di pronunciare la sua parola creativa il mondo, dice il testo di Pietro sarà riservato al fuoco per il giorno del giudizio e della rovina dei malvagi non vostra, dei malvagi certamente qui c'è una visione filosofica non una visione teologica. Questa frasetta, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della rovina dei malvagi, è molto stoica. Faremo una breve considerazione tra cultura profana e cultura teologica. Il secondo, carissimi. Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi, davanti al Signore un solo giorno e come mille anni e mille anni come un solo giorno Einstein qui si troverebbe benissimo da via tutto vita. il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa anche se alcuni parlano di lentezza egli invece e magnanimo con voi perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di cambiare testa. Non è il pentimento questo. Metanoia non è il pentimento, è la conversione e quindi abbiano modo di convertirsi. Io quando vedo queste cose qua eh, mi arrabbio. Perché? Ma renato, che differenza c'è convertirsi e pentirsi? Abissale. Perché convertirsi vuol dire che ho sbagliato e cambio testa e quindi non sbaglio più. Pentirsi significa sono preso dei sensi di colpa, oddio cosa ho fatto. Però non ho detto che tu cambi. Gli sms ci stanno privando del gusto, della precisione del vocabolo. E quando il vocabolo non è preciso, il messaggio non è preciso. E se il messaggio non è preciso, non ti arriva l'informazione corretta. Il giorno del Signore, ecco qua, verrà come un ladro. Allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno e la terra con tutte le sue opere sarà distrutta. Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio. Voi che cavolo fate per affrettare la fine del mondo? Recitiamo Yes. Quindi non state a dire che siete innocenti. Corna <ride> vostra. Affrettate la venuta del giorno di Dio nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno. E gli elementi incendiati fonderanno. Wow! Una titanica e cosmica Pyrosis. Una casera. Gigante. Noi, infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una nuova terra, nei quali abita la giustizia qui ci fermeremo un momentino ci possiamo fermare anche adesso quando noi pensiamo al paradiso animelle di qua, animelle di là apri un cassetto, vengono fuori tre anni che sorriva, apri la porta non è così ricordiamoci che il nostro fine ultimo è la risurrezione la risurrezione vuol dire che noi avremo un nuovo corpo, certo, non come questo. Il modello del corpo che avremo è il Cristo risorto. Poteva essere abbracciato, certo, Maria Maddalena l'ha fatto. Le donne gli hanno baciato i piedi fuori del sepolcro. Tommaso non ha messo il dito nella mano, basta leggere con attenzione. Voleva farlo, questo sì. Ma poi quando gli arriva il capo, resta fulminato. Mangia con i suoi discepoli, proprio per dimostrare che non è un fantasma, addirittura fa il cuoco. Perché lui che prepara il pesce arrostito, arriva al lago, come lo abbia preparato, solo Dio lo sa. <ride> Quindi c'è qualcosa di fisico. Ma è un fisico che non appartiene alla nostra fisicità. Perché, dico i discepoli di Emma, spezza il pane e puff! Sparisce dagli avanti. I discepoli sono pieni di fifa dentro il cenacolo, hanno la porta sbarrata e lui arriva tranquillo. Quindi che tipo di fisicità è? Non lo sappiamo. Di fisicità si tratta, ma non una fisicità come la nostra. Dire di più vuol dire dire stupidaci. E quindi se esiste una realtà che non è solo e unicamente puro spirito, esisteranno cieli nuovi e terra nuove. Che cosa intendessero dire gli scrittori apocalittici? Perché qui l'autore della seconda lettera di Pietro prende a prestito anche qualche cosa di apocalittico. È un'espressione che indica un mondo reale che non è l'attuale riveduto e corretto, ma è tutt'altra cosa. Questo intendono di dire. Forse nel concetto apocalittico di cieli nuovi e terra nuova può aver influito in maniera indiretta, può aver influito di striscio, il medio platonismo del primo secolo, dove nell'aldilà c'è l'ideale. gli avvocati pensano i cieli nuovi, la terra nuova, come un mondo ideale. Non ci sarà un fiore soltanto, certamente, perché nel peruraino di Platone c'è solo un fiore che è perfetto, gli altri sono nostri, tentativo di imitazione, che scollore, un fiore solo, perfetto, che scollore. I nostri amici invece parlano di nuovi cieli e nuova terra, una realtà fisica ma non come la fisicità nostra. Terzo carissimi, perciò carissimi nell'attesa di questi eventi fate di tutto perché Dio vi trovi in pace senza colpa e senza macchie la magnanimità del Signore nostro, consideratela come salvezza. Così vi ha scritto anche il nostro carissimo fratello Paolo, secondo la sapienza che gli è stata data, come in tutte le lettere nelle quali gli parla di queste cose. In esse vi sono alcuni punti difficili da comprendere, come no. E qui il nostro amico è devastante, che gli ignoranti e gli incerti travisano al pari delle altre scritture per la loro propria rovina. Ce n'è abbastanza per capire che quando si legge il testo biblico o oh, hai un po' di fede, quindi non sei un incerto, e hai un minimo di preparazione, allora quella parola parla. Altrimenti dice delle cose che ti porteranno alla apoglia. vuol dire da nazione eterna, tanto per capirci chiaro ultimo carissimi voi dunque carissimi siete stati avvertiti uomo risato nel mio voi dunque carissimi siete stati avvertiti provate a leggere con pazienza questa parola greca chilometrica pro di nos Contes Avete un'altra volta il verbo ignosco conoscere l'abbiamo già trovato prima quando disse dovete sapere dovete sapere un corno, dovete conoscere Dianoeo pensare, dovete sapere no, perché gignos contes, e qui invece avete pro gignos contes, cioè siete stati preconosciuti o preconoscenti, perché questo è il participio attivo, State bene attenti a non venir meno nella vostra fermezza, travolti anche voi dall'errore dei malvagi. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. Grazia, cariti, e gnosei, Stessa radice di Gnostica. A lui la gloria ora nel giorno dell'eternità. Amen. Fino del capitolo. Adesso noi esploreremo questi testi che sono interessanti. Perché una volta che li abbiamo enucleati, noi prendiamo dal versetto 1 al versetto 7 sappiamo che qui c'è una unità di pensiero. Dal Dall'8 al 13 una seconda unità di pensiero, dal 14 al 16 una terza e poi le raccomandazioni finali. Bene. Questo è il testo queste sono le piccole annotazioni che ho fatto per il testo. Le piccole annotazioni si trovano alla riga 89. E il testo dalla riga 56 alla riga 65. La prima cosa che si ricava è questo dato. La fede è legata al giusto modo di pensare. Prima io vi ho fatto un'osservazione di tipo filologico, questo giusto equivalrebbe a puro, sincero modo di pensare. Dunque la fede non è un sentimento, è anche quello. Ma qua è ridurre la fede a un sentimento. La fede è una convinzione, un passo indietro, la fede è un dono, punto. Ma poi si traduce come presenza dentro di noi in profonda convinzione intellettuale ed emozionale. Se noi oggi dovessimo fare un esame sociologico noi ci accorgeremmo che moltissime persone ritengono che la fede sia un fondamento emozionale e invece non è così. Il grosso problema della fede oggi è che non si può coniugare queste due potenze che noi abbiamo dentro di noi intellettualità ed emozionalità. L'intellettualità costa fatica, l'emozionalità no, perché l'emozionalità te la trovi, mentre invece l'intellettualità te la costruisci. Allora è molto più facile avere le spinte emozionali della devozione o quanto mi piace lo scapolare della Madonna, Bene, per amor del cielo. Come uno che dice, io preferisco, che so io, la cala al tulipano, e va bene, hai tutto il diritto di preferirlo. Ma non confondere l'emozione con la convinzione intellettuale. Perché? Il suo primo amico, cioè chi ha scritto la prima lettera di Pietro, dice con chiarezza che noi dobbiamo essere capaci di rendere ragione. Rendere ragione vuol dire ragionare. Vuol dire saper fare una dimostrazione logica. Io scherzo spesso, con anche in predica, quando dico adesso scendo giù in parole, del maledetto vizio di chi insegna da tutta una vita ma guardate che qualche volta io sarei proprio tentato di farlo quindi prima o dopo è povero o povera colui o con lei che becco come? nemmeno prima no, non è Rendere ragione, credetemi, oggi è diventato qualcosa di necessario. Mercoledì sera, su uno dei canali, non mi ricordo più se era National Geographic channel, ma visto il quel canale di cultura c'era il mio amico di Freddi no guarda la maggiore oh ragazzi la gente ascolta quello lì mica voi mica me e stava spiegando la potenza infinita dei numeri a me è venuto da ridere ho cambiato canale dicono ma questo è scemo perché quando ha finito di dimostrare tutta la potenza infinita dei numeri il bambino di prima elementare dice più uno e la tua potenza infinita è andata in quel paese capite? i numeri sono indefiniti non infiniti perché quando tu hai dimostrato l'elemento numero come infinito, il bambino ha tutta questa bella dimostrazione che dice, e ah, io scrivo più uno. Dove sta l'infinitezza allora? Se un pupo dell'elementare può scrivere accanto a tutto questo più uno. Noi non siamo in grado, non solo di fare la battuta più uno in modo da smontare con una battuta tutto questo ragionamento ma non siamo neanche in grado di intuire immediatamente che tutto ciò che appartiene al mondo creato è misurabile e tutto ciò che è misurabile non è infinito ci mancano gli strumenti per misurarlo, questo è vero ma non significa che non sia misurabile perché se è misurabile un pezzo è misurabile tutto gli ebrei che erano ignorantini questo però lo avevano capito per cui Dio nessuno l'ha mai visto proprio perché è infinito, come fai? e allora quando uno dice di aver visto Dio eh no, tu hai visto la cabot di Dio la gloria di Dio tu hai visto la sapienza, la l'automale di Dio tu hai visto l'angelo di Dio, ma Dio non l'hai visto. Va bene, dicevamo dunque che la capacità dimostrativa la dobbiamo avere. Tu credi? Sì. È chiaro che tu non hai la formazione del teologo, e qualche volta ringraziate Dio. Ma quella formazione di base fondamentale della tua fede la devi avere. Ogni tanto si legge in qualche distancia la parrucchiera lì. I Vangeli sono stati scritti nel Medioevo. No? Perché no? Perché abbiamo i reperti archeologici che risalgono alla Chiesa nascente. Abbiamo i papiri. Nei vari musei li trovate. E questi papiri non sono datati dal parroco, sono datati da istituti scientifici compresa l'Università Romonosov di Mosca quando era atea le datazioni di papiri non sono ecclesiastiche o rabbiniche o musulmane, sono datazioni scientifiche. Come l'identificazione del papiro, cioè cos'è scritto lì? Ricordare che noi abbiamo come testo più antico dell'Antico Testamento le labelle d'argento del VI secolo dove c'è il brano del libro dei numeri capitolo VI non occorre avere l'ermi al cervello per ricordarlo. VI secolo avanti Cristo. O ricordare il papiro Rai, lato P52 con il testo del capitolo 18 di Giovanni del 120 d.C ogni volta che lo vedo mi commuovo, perché dico vent'anni prima Giovanni pubblica il Vangelo e vent'anni dopo c'era già questo testo qua, che appartenga a una copia o che appartenga a quelle copie che appartenevano all'edizione del centro. Pubblicare vuol dire mettere in commercio delle copie, e quindi quando un autore scriveva un'opera, poi andava in uno scrittorium e dettava la sua opera e venivano fuori tante copie quali erano gli amanuensi Di solito tra i 70 e i 100. Noi possediamo questo papiro che è del 120. Appartiene a questa prima sfornata? O appartiene alla seconda sfornata? Boh, ma comunque siamo lì. E il 120 d.C. non è il medioevo. E poi venite avanti e trovate i papiri di Cesterbiti, che sono della fine del secondo secolo, e poi trovate i papiri Bodmer, che sono del terzo secolo, e poi trovate i primi grandi codici del quarto secolo. Cucù, uh, uh. non siamo ancora nel medioevo. Voi avete sentito parlare del codice sinaitico, del codice alessandrino. Sono tutti testi completi di Antico e Nuovo Testamento greco, in questo caso, che sono uno del 350 e l'altro del 360. Non siamo nel Medioevo, il Medioevo capiterà un secolo abbondante dopo. Bisogna sapere queste cose. Madonna Renato, io sono devota alla Madonna e fai bene. Ma i nostri vecchi padri dicevano: uno facere, altro non ammettere. Tieni la devozione, ti fa bene, ma impari. Non perché impari devi lasciare la devozione, ci mancherebbe altro. Ma non perché hai la devozione, sei giustificato a non conoscere. Bene ricordare. E qui voi notate che mentre voi siete chiamati a ricordare per rimanere nel modo vero di pensare, coloro che volontariamente dimenticano dicono cavolate. Ecco, in questo breve testo, se noi volessimo chiedere qual è il genotesto, qual è l'idea fondamentale che l'autore aveva in testa questa? Il conoscere ti fa rimanere dentro all'alveo della fede corretta. Il dimenticare ciò che dovresti invece sapere ti porta alla devianza. Qual è il principio di Lutero nei confronti della scrittura? L'interpretazione personale. Sola scrittura è interpretatio personalis. Abbiate un po' di pazienza. Andate la linea 110. Sappiate anzitutto questo, nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione. Se io avessi Martin Lutero come studente, dovrei fare gli esami con me, vi chiederei, tesoro, ascolta, tu parli dal principio sola scrittura, sì o sì? E, lui mi sì, sì. e poi affermi che l'interpretazione deve essere personale sì o oh sì sì e la scrittura dice no allora uno dei due è sbagliato capite? ieri mi sono commosso perché subito dopo messa la comunità di, del Beato d'Orico, alcune persone della comunità del Beato d'Orico mi hanno presentato una fringuellina, una mammina tascabile, luterana, la quale mi ha detto io voglio diventare cattolica. Io pensavo pensato dentro di me tesoro, non sai a cosa vai incontro. <ride> <ride> Ma una delle prime cose sulle quali converseremo sarà proprio questa. La sola scrittura è una posizione corretta o no? Domanda. No. Perché? Se noi ricordassimo quando è stato detto due anni fa, ciao, come nasce il testo biblico? Gesù dice ai discepoli andate fate i miei discepoli tutte le genti, battezzando e insegnando di Nashkeg. E abbiamo la predicazione apostolica. Verso gli anni 40 succede qualcosa che non va bene, la persecuzione di Erode Antipa I nei confronti degli ebrei di lingua greca convertiti al cristianesimo ellenisti i quali, visti si perseguitati da Gerusalemme, vanno a finire ad Antiochia e fondano questa grande comunità aperta di testa, progressista. Quasi contemporaneamente, pochi anni prima, quattro, Paolo riceve la botta ad Amasco e nella lettera di Dalati, Paolo dice, io predico un Vangelo che non ho imparato da nessuno degli apostoli perché il Vangelo che io predico è quello che lui mi ha trasmesso in maniera immediata quando ho avuto quell'esperienza mistica e Paolo andrà a Gerusalemme a confrontarsi con gli apostoli dicendo Cristo a me ha dato questo Vangelo e guarda caso è lo stesso degli apostoli ma Paolo ha una terza mentalità collegio apostolico con un certo tipo di predicazione, Antiochia un altro tipo di predicazione ma sempre dello stesso contenuto e Paolo un terzo. Da questa specie di grande variante nascono i Vangeli perché Marco tenta di fare la sintesi tra apostoli e Antiochia. Matteo cerca di fare la sintesi tra Antiochia e Paolo, però poi ha una sua fonte particolare. E Luca, anche lui, tenta di fare la sintesi tra Antiochia e Paolo, ma con un'altra fonte particolare. Quando io conosco come nascono i Vangeli, capisco che non posso studiare i Vangeli senza studiare i Vangeli dentro la tradizione apostolica. E siccome non tutta la tradizione apostolica è andata a finire nei testi biblici, perché una grande parte è andata a finire nella liturgia, un'altra parte è andata a finire nei scritti dei primi padri apostolici, Allora se io voglio capire quelle pagine, devo conoscere benissimo la liturgia e gli scritti dei primi padri. Allora io ho il contesto corretto per capire dove è nato quel testo. Perché se mi manca il contesto, io il testo non lo capisco. Dio non c'è. Bravo. Tu leggi il contesto, lo stolto dice, due punti, Dio non c'è. Allora dai il valore a quella frase. Ma se tu la prendi, le strappoli, la fai diventare un assoluto e non la leggi nel suo contesto, fai un ragionamento semplice. La Bibbia dice la verità circa Dio. Sì, la Bibbia dice Dio non c'è. Fine. Ci siete? Per questo non si può leggere la sola scrittura. Interpretazione privata? No. È la scrittura stessa che dice stai attento. Ed è la tradizione stessa che dice no, la scrittura si legge in comunità. E in comunità c'è la mamma di famiglia che la legge e la interpreta, c'è il papà, c'è il professore universitario, c'è chi ha fatto la quinta elementare, c'è il mistico e c'è invece l'operatore della carità. Ognuno porta la sua comprensione e nell'insieme viene fuori il senso della parola di Dio. Ma dove è nato? non bastano i divisti? Ringraziando il cielo? No. Abbiamo diritto di imperfezioni.